È bello poterci rivedere sempre la domenica. È bello poter vedere tutti i domingos E condividere insieme la parola di Dio. E compartir con tutti la Palabra di Dio. Fare in modo che Dio ci parli attraverso la parola. A che Dio ci parli attraverso la parola. Eh, la pastora parlava delle, delle guerre che si stanno vivendo, no? E la pastora parlava delle guerre che si stanno vivendo. E ci sono delle guerre che si vivono fuori nel mondo. guerre che si vivono fuori nel mondo. Ma ci sono delle guerre anche che viviamo dentro di noi que dentro de contro noi stessi, de contro il diavolo, del contro gli altri. De los demás. Però molte volte queste guerre sono così forti. Pero muchas veces estas guerras son tan fuertes. Salimos de una guerra y entramos en otra. Salimos de una guerra y entramos en otra. De una guerra, entramos en otra. Salamos, salimos de otra y entramos en otra. Que, a la que al final nos preguntamos, pero ¿por qué nos pasa todo esto? Y en la realidad no nos damos cuenta de que Dios nos está trasvasando. ¿Qué cosa significa esto? ¿Qué significa eso? Vamos a leer Jeremías capítulo 48, el verso 11. Leemos en Jeremías capítulo 48, versículo 11. Jeremías, no. Jeremías capítulo 48, versículo 11. Quien estuvo, ah, Quito estuvo Moab desde su mocedad, y sobre sus heces ha estado él reposado, y no fue trasegado de vaso en vaso e nunca fu in cautiverio portanto quedò su sapore in él e su olor non si ha troccato la Bibbia ci parla di questo processo di essere trasvasato la Bibbia ci mm. parla di questo processo di essere trasvasato che ha un significato anche espiritual. che tiene un significato spirituale se guardiamo la vita di Davide, si vemos la, vida David, Davide non fu, la sua vita non fu mai facile la vita di Davide nunca fu facile quando Dio si era stancato di Saúl e cercò un re da ungere Cuando Dios se había cansado de Saúl y quería otro rey para ungir Dios lo mandó a casa de un hombre que se llamaba Isaí a casa de un hombre llamado Isaí Y cuando el profeta Samuel llegó ahí, Samuel llegó ahí y... Isaí le mostró a todos sus hijos y llegó, primo. y llegó el primer hijo ¡Wow! ¡Wow! ¡Alto! ¡Alto! Spalarte. Con hombros anchos ¡Bello! ¡Guapo! Era italiano, ¿no? Italiano Arti. también <risa> medio israeliano però con reis italiana re italia. era bellissimo era guapissimo che Samuele dice dice ah, sicuramente questo è il re che Samuele dice Ma, sicuramente questo è il re però Dio dice, mm. però le dice mm. e allora c'era il secondo Eri il secondo che anche era alto. Che anche era alto. Non come il primo. Non come il primo. Anche era bello. También era lindo, Non come il primo. No anche era forte. stava forte, Non come il primo. Non come il primo. Dice allora sarà lui. Dice sarà lui. No. No. E poi arrivo il terzo. Y il, il terzo. Quarto. Il quarto. Il quinto. Il quinto. Quello bruttissimo. Il feo. Il corto. Il bajito. <ride> e dice, ma Dio non si è scelto nessuno di questi. Dice però Dio non ha a nessuno di questi. Ma non ce ne sono più di figli. E dice: Però non hai molti i boschi. Si, sì, ci sta uno lì con le pecore. E dice: Bueno, sta uno por lì con le ovejas. Cioè Davide era lo scarto della famiglia. Davide era il sole della sua famiglia. Nessuno lo considerava da lì. ni siquiera lo considerava. Però Dio dice che le persone guardano l'aspetto esterno. Però la, eh, Dio dice che eh. le persone mi lano l'aspetto. Ma lui guarda il cuore. Però il mira il cuore. E lui guardava il cuore di Dan. E lui mirava il corso di Dolly. E David fu unto. E David fu ungido. Però nonostante questo, Pero a pesar de eso, la famiglia comunque non lo considerava. La famiglia seguì senza considerarlo. Che un giorno lui fu a portare il mangiare ai fratelli che stavano combattendo. Che un giorno lui fu a portare la comida ai fratelli che stavano combattendo. E i fratelli, ma che sei venuto a fare? Tornati a casa. E i fratelli, ma che sei venuto a fare? Tornati a casa. veniste? Vuolvete a casa. Vai a pensare alle pecore. Viense alle ovejas. E diceva, però io che cosa ho fatto di male? Solo ho fatto una domanda. io stavo, però io che ho di male se solo pregunte algo. E Dio lo usò per abbattere un gigante. E Dio lo usò per ganare un gigante. E per fare in modo che tutto il popolo di Israele potesse vincere quella battaglia e per cioè che tutto il popolo di Israel potesse vincere questa battaglia e finalmente Davide poteva dire ho trovato una soluzione alla mia vita e Davide per fin poteva dire per fin ho trovato una soluzione per la mia vita la gente cantava Saúl ha ucciso mille però Davide 10.000 e la gente cantava Saúl matò a mille però Davide 10.000 e quindi Davide finalmente si se sentiva apprezzato e approvato dagli altri e Davide per fin si se sentiva como apprezzato dagli de altri però all'improvviso il re diventa geloso però il se celoso e quindi decide di ucciderlo. E decide di matarlo. E un giorno lo cerca di inchiodare con la lancia vicino al muro. E intenta ponerle la, con la lancia cerca della la pared. Quindi alla fine lui deve scappare dalla sua situazione. E lui deve scappare dalla sua situazione. Su Signore ma perché? Tutto stava andando bene. Che cosa ho fatto di male? Signore ma perché? Se io non ho fatto nulla. E mentre era lontano dalla sua città. E mentre stava lejos dalla sua città. Un giorno vennero e distrussero tutta la sua città, che si chiamava Ziklag. Un giorno e uh, distruirono tutta la sua città, che si chiamava Ciclac. E i suoi stessi amici lo volevano uccidere. i suoi amici Adesso che aveva superato il problema di Saul stava vivendo abbastanza tranquillo. Saul, vivendo abbastanza tranquillo. Arriva, sui, arriva questo, questo problema di Ziklag. Llega il problema di e i suoi amici stessi lo volevano uccidere e i sui amici volevano. uccidere ci fu un tempo che si era dovuto nascondere in una grotta un tempo in cui si esconderse in una cueva ma che cosa aveva fatto male, di male Davide per tutto questo? ma che aveva fatto male per tutto questo? ma arrivò un giorno però un día che lui fu un re di Giuda che cui fu un di Giuda dopo fu un re soprattutto di Israele Y fue ungido como rey sobre todo Israel. Al final Dios le dio la victoria sobre todos sus enemigos. Y al final Dios hizo un pacto con él con toda su descendencia. Y fue, el rey más de la de y fue el rey más grande de la historia de Israel. Si le hubiesen preguntado a David, ¿pero por qué te pasó todo eso? Es porque Dios estaba trabajando con él. Lo stava travasando Anche con Mosè è successa la stessa cosa. Anche con Mosè è lo stesso. È stato ha avuto pericolo di morire per 40 anni. Tuve il pericolo di morire per 40 anni. Voleva difendere i suoi fratelli e alla fine dovette scappare. Quedó a defender a sus hermanos y al final tuvo que escaparse stare per 40 años en el deserto. Estuvo por 40 años en el desierto Y cuando las cosas estaban andando bien porque ahora ya una vida con una mujer bellísima Y cuando las cosas estaban empezando a ir bien porque tenía su vida con su esposa Dios lo manda de nuevo allí del al faraón Dios lo manda otra vez ahí del faraón A combatir una batalla da solo con un bastón A pelear una batalla solo con una barra però Dio era con lui, con él. e allora lui arriva là, Dio è con me e lui va e dice Dio sta conmigo, libererò tutto il popolo il e invece non succede nulla, e non passa nulla Anzi, il faraone dice che devono eh, raddoppiare il lavoro Per fare i mattoni adesso devono andare anche a prendere la paglia. Dice, per hacerlo... fare i mattoni, ladrillo, devono hasta la paga e quindi tutto il popolo di Israele lo attacca e dice, ma tu perché sei venuto? Chi te credi di essere? E tutto il popolo di Israele así, lo attacca e dice, però tu perché che veniste, chi te crede che eri? Però lui continua a perseverare. perseverando. E alla fine ci sono le dieci piaghe. E hai le dieci piaghe. Esce dall'Egitto. Sale dall'Egitto. Wow, finalmente ce l'abbiamo fatta! Perché l'abbiamo conseguito. Però dietro c'era un, un esercito intero che correva per ucciderlo. E dietro c'era un esercito intero che corria per matarlo. Però Dio apre il mare. E Dio apre il mare. Dio attraversa il mare. E passa per il mare. Però dopo la gente si inizia a lamentare. E la gente si inizia a chejar. Non abbiamo l'acqua. Tenemos l'acqua. E non abbiamo il pane. Non abbiamo il pane. E non abbiamo la carne. E non abbiamo carne. Povero, Mosè. Povero Moisés. Non fu una vita tranquilla. Non fu una vita tranquilla. <coughs> Alla fine arrivano vicino alla terra promessa Al alla terra promettiva e 10 esploratori fanno un report negativo e 10 esploratori le facendo una critica negativa e quindi lui deve camminare nel deserto per altri 40 anni e deve camminare nel deserto per altri 40 anni non fu semplice per Mosè non fu semplice per Mosè però Mosè è stato il più grande uomo che Dio ha usato nel antico testamento Pero Moisés fue el hombre más grande que Dios usó en el Antiguo Testamento. Si le Moisés, por qué le Si hubiesen preguntado, Moisés, ¿pero por qué te pasó todo esto? Moisés respondería, Dio uh, Dio bueno, Dios estaba trabajando con mi vida. Dios, mi Dios me estaba trasvasando. ¿Qué significa este versículo que hemos leído, este proceso de trasvasar? ¿Qué significa ese versículo que hemos leído, ese Cosa succede? Succede che quando l'acqua è sporca di polvere, si, che significa che quando l'acqua la, è sucia di polvo, anticamente come si faceva? Anticamente come si faceva? Si lasciava in una vasica, in un contenitore. Si lasciava in un contenitore. In modo che la polvere cadesse fino al fondo del bicchiere. Para che il polvere cadesse al fondo del vaso. E poi si faceva il travaso. E si faceva il trasvaso. Cioè si spostava l'acqua o sea, e si lasciava la polvere in quel vaso. E si lasciava il polvere in quel vaso. Però l'acqua era ancora sporca. Però l'acqua si era sucia. Perché comunque mm -hmm. aveva ancora polvere. Perché ancora aveva polvo. E allora si lasciava lì un tempo. E si lasciava lì un tempo. E anche qui la polvere iniziava ad andare verso il vaso. E qui la polvere iniziava ad andare verso E si traspassava un'altra volta. E si hacía otra vez. Lasciando la polvere nel vaso precedente. Dejando il polvere in ese vaso. E dopo si faceva ancora così. E dopo si otra vez così. E si faceva sempre questo processo. E si hacía sempre questo processo. Fin quando l'acqua non era limpida. Hasta che l'acqua non stava limpia. In modo che poteva essere bevutta. Para che si potesse bever. E questa è la maniera in cui Dio molte volte lavora nella nostra vita. E questa è la maniera in cui Dio lavora molte volte nella nostra vita. Dio ha uno scopo per la nostra vita. Dio ha un proposito per la nostra vita. Però non può usare la nostra vita. Però non può usare la nostra vita. Fino a quando non l'ha preparata. Hasta che non la prepara fino a quando non l'ha liberata fino a, che non la libera. fino a quando non ha tolto tutte le cose negative che sono nella nostra vita e quindi molte volte noi diciamo Signore ma perché mi sta passando tutto questo? e molte volte diciamo Signore però perché mi sta passando tutto questo? perché esco da un problema e entro in un altro? perché salgo da un problema e entro in un altro? è che Dio ti sta travassando perché Dio ti sta travassando verso per la passando. fine della sua vita fece una domanda a Ketrin al final della sua vita gli hicieron una domanda a ah, Catherine Cullman. Catherine Cullman fece a Dio. E disse, Signore, però perché non mi hai fatto vivere tutto questo all'inizio de della mia vita? Dice, mi questo all de mia vita? E lei rispose. E lei le contestò. Perché altrimenti ah. tu avresti perso tutto. E le contestò. Perché se no hubieras perduto tutto. Perché non eri pronta. Perché non stavas lista. Perché il tuo cuore non era pronto. Porque tu corazón no estaba listo. Cuando te dio un plano para la nuestra vida, cuando te enseñe un plan para nuestra vida. vida no pensamos que las cosas vengan subito. Pensamos que las cosas pasan ya. Pero no, no es así, no es así. Dio tiene que elaborar. Tiene que trabajar. Elaborar y trabajar. Elaborar y trabajar. El y trabajar, y no es un laburo piacevole. No es un trabajo lindo. Sapete quando si fa il vaso? Y cuando se hace una vasija. Hay un proceso. Hay un proceso tu prendi il fango sporco tu tomas eh, la terra sucia barro. il barro il barro, perdone. gli togli tutte le, le cose che non sono buone le quitas tutto quello che non è buono e lo metti e su una sì. ruota a girare e lo pones sulla ruota a girare ah se potesse parlare il barro ah se potesse parlare il barro mi gira la testa, mi gira la testa, sto, gira girando, la cabeza, sto girando mi gira la testa, mi gira la sto girando perché devo girare? perché, perché devo girare? Girar? però cosa fa il vasaio? però che fa il vasario? mette le mani e gli inizia a dare una forma. Pues dar una forma. Quello gira e si girando. Però inizia a prendere una forma. Però inizia a prendere una forma. Ah, se potesse varrare il varro. Ah, se potesse varrare il varro. Ah, mi stai mettendo mi stai di quanto. Ah, mi stai di Ay, di mi poniendo, <ride> sì, di sei... quanto. Poi quando la forma è fatta. quando la forma è fatta. Il vaso si prende e si mette in un posto a seccare. La vesica si toma e si pone in un sitio a secare Perché tiene acqua Perché tiene acqua È umida È umido E quindi deve secare E tiene que E quando è pronta deve andare nel forno E quando è pronta deve andare nel forno 350 gradi circa 350 E non è bello stare nel forno E non è es lindo stare nel forno Vi siete mai bruciati la mano? Non so sé se avete chiamato la mano alguna vez Se, se l'argilla potesse parlare là dentro si sí, la, bueno, ahora el, el barro, el barro cocido pudiese hablar ahí dentro. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo bruja! ¡Ay, cómo quema! Pero no, Pero no termina ahí. Se tira Pero, por el vaso, Se saca la vasija. Y, torna y vuelve a esperar. Y luego te quiere vendar una segunda volta del forno. Y luego se tiene, tiene que ir otra vez en el horno. Luego se tira del forno y se debe dipingar. Luego se saca del horno y se tiene que pintar un processo che si chiama smaltatura non so lo spagnolo Non è vero, però è un processo che si chiama si... smaltato e quindi dopo, dopo che si, si vernice e si decora diventa di nuovo nel forno O che poi se lo decorano tiene che ir otra vez in el horno e adesso il vaso non solo brucia ma sente anche la puzza della vernice e ora la vasina non solo quema sino che sente anche l'olore della, della, della vernice, vernice. del colore del color. E tutto questo processo alla fine per avere un vaso dove tu ci metti i fiori dentro. E tutto questo processo per fare una vasija dove le prendono le dentro. Immagina come Dio deve lavorare nei nostri cuori per farci uno strumento per portare la sua gloria. Immagina lo che Dio deve lavorare nei nostri corazoni per essere uno strumento per la sua gloria. Cosa è successo nella vita di Giuseppe? Che è nella vita di Giuseppe? Ah, Giuseppe i fratelli lo odiavano. Ay, José, los lo y lo lo han vendito come schiavo. Un uomo integro, un uomo di Dio, un hombre íntegro, Dios, Dios, alguien que nunca había hecho nada malo en su vida. Finì como esclavo en Egipto y mientras era esclavo en Egipto e improviso la moglie di Potiphar si voleva con repente la esposa de Potifar quería dormir con él e lui per essere fedele a Dio e al padrone e per essere fiel a Dio e al duello finì nel carcere terminò in la carcere e mentre era nel carcere mentre stava in la carcere e lì che lui aiutò tante persone aiutò a molta gente però la gente si dimenticò di lui e la gente se olvidò di lui e mentre stava lì nel carcere soffrendo e mentre stava in la carcere soffrendo perché non sono come i carceri nostri con l'aria condizionata. Perché non sono come le carceri nostre con l'aria condizionato. Lì sono situazioni dove si vive bruttissime. horribles. E lì Giuseppe pensava. E il José pensava. Ma questi sogni che Dio mi ha dato, ma quando si realizzeranno? i sogni che Dio mi ha dato, quando si realizzaranno? Mio padre si è dimenticato di me. Mi padre si è dimenticato di me. La mia famiglia. Tutta la mia famiglia. Il mio capo di lavoro che io ho servito e ho lavorato si è dimenticato di me. Il mio duegno per che ho lavorato, il duegno che ho servito, si è dimenticato di me. Quelle persone che ho conosciuto nel carcere e che ho aiutato si sono dimenticate di me. Anche la gente che conosce la carcere e che ho si è dimenticato di me. Ayudé, si Signore, ma anche tu ti sei dimenticato di me. Signore, tu anche ti ho dimenticato di me. Però era proprio in quel momento. Però era giusto in quel momento. Quella giornata. Ese giorno. Che lui si era alzato dalla mattina che ero, era in prigione. Che lui si levantò la, la mattina che era un prigioniero. Ma si andò a dormire che era nel Palazzo del Re. E si fu a dormire nel Palazzo del Re. Passano gli anni. Passano i arrivano sì. i fratelli. E Giuseppe parla alla fine di tutto quello che è successo. E al final parla di tutto quello che è successo. In Gênesis, capítulo 50. In Gênesis 50. Dal verso 18 al verso 20. E al versículo 18 al 20. Lui ci spiega che cosa era successo. e nos ha spiega quello che è passato. E vinieron también sus hermanos. E postraronse delante de Él. E dijeron: Énonce aquí por tus siervos. E respondióles: José: No temáis, estoy yo en lugar de Dios. Vosotros pensasteis mal sobre mí. Mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Había una paura de lo que podía hacer Giuseppe ahora que el padre era muerto Tenía miedo de lo que podía hacer José ahora que el padre estaba muerto Pero Giuseppe dice una cosa Pero José le dice algo No siete ustedes los que me habéis llevado aquí es Dios No son vosotros los que me habéis llevado aquí fue Dios Era un proceso que Dios estaba haciendo, era todo un que Dios estaba haciendo. Porque Dios al inicio era orgulloso Porque al inicio tenía mucho orgullo e quindi se lui diventava vice di Egitto con il carattere dell'inizio... d'Egitto de con il carattere dell'inizio... avrebbe perso ogni cosa. cosa. Quindi Dio ha dovuto rompere quel carattere. Así que que rompere ese per farlo diventare l'uomo che doveva essere. Para que se volesse che ora è. C'è un detto... Hay un dicho. Che dice che i grandi marinai si formano nella tempesta. grandi marinai si formano nella questa è la ragione della prova. È della Questa è la ragione della difficoltà. Questa è la ragione della difficoltà. Un travaso che Dio sta facendo un, con la tua vita. Un trasvaso che Dio sta facendo con la tua vita. Primo Pietro capitolo 4. In Prima del Pedro capitolo 4. Dal verso 12 al verso 14. Del versicolo 12 al 14. Dice così. Ah si sì, dice. Prima del, Pedro, prima del Pedro 4. 4. 4. Dal 4. versetto 12 al versetto 14. Del 12 al 14. Uh, carísimos, no os maravilléis cuando seis examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si, al, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gociese en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, él es blasfemado, pero según vosotros, es glorificado. ¿Vos siete vituperados por Cristo? Por uh, sois vituperados en el nombre de Cristo? Pero esto va a producir un espíritu de gloria sobre vosotros. un spirito de gloria sobre vosotros. La prova la un segnale che la benedizione è sopra di te. La prova de la dificultad es un señal, es dificultad es una señal de que la bendición está sobre ti. Que Dios te está preparando para algo de glorioso que Dios está preparando para algo glorioso. Que Dios está laborando per togliere mm. la tu vida Que tua vita quei residui, que cose che non sono buone. Dios está trabajando en tu vida para quitar lo que no es bueno, Para hacer que pueda ser usado. Abraham 25 años estuvo 25 años esperando un hijo. 25 años. 25 años. a Vedendo sua moglie vecchia. Viendo su esposa volverse vieja. Vedendo sua moglie non avere più il ciclo. Vedendo sua amiga non avere la regla. Vedendo lui stesso che diventava vecchio. Vedendo lui che si voleva vecchio. E dove stava questa promessa di Dio? E dove stava la promessa di Dio? Però dopo 25 anni finalmente arriva la promessa. Però dopo de 25 anni, por fin arriva la promessa. Wow, che bello! Oh, che bonito! Però Dio arriva e gli dice dammi tuo figlio. E Dio si arriva e gli dice, buono, dammi tuo cioè. Ma come? Adesso me ne hai dato e te lo vuoi prendere. Però Abram te lo diste e te lo Però quando Abramo dà suo figlio a Dio, però quando Abram le dà suo figlio a Dio, Dio gli fa una promessa. Dio gli fa una promessa. Genesi capitolo 22, dal versetto 16 al 18. Per me stesso ho jurato, dice Jehová, che per quanto hai fatto questo e non mi hai rehusado tuo figlio, tuo unico, Bendiciéndote, bendeciré, y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena de que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá pues, las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto vareciste a mí voz. Porque tú has hecho esto. Porque tú cioè, Porque tú has pasado, a través de esta porque has pasado por esta prueba. Y porque tú has pasado por esta prueba, hereditarás la bendición. Uh, vas a tener como herencia la bendición. Hay una historia sí. muy bella. Una historia muy linda: que plantaron una quercia piccola, o que una quercia nueva, a una quercia vecchia. Sí, una roble. Vale. Plantaron Un roble viejo, cerca de, bueno, un roble muy joven, bien. cerca de un roble viejo. Y entonces esta quercia era piccolina. Y ese roble era pequeño. Y guardaba la quercia grande. Y miraba la grande. Y diceva: Ciao, quercia. Y diceva: Hola, roble. yo soy una quercia. Yo también soy un roble. E la quercia lo guardava? La robe non lo mirava? Tu non sei una quercia. Tu non eri un roble. E passano gli anni. Passano gli anni. E la quercia già diventa una quercia adolescente. E il roble piccolo già si vuol adolescente. Già si vestiva da adolescente. Già no? si vestiva da adolescente. Sentiva tutta musica da adolescente. Sentiva musica da adolescente. Ehi, hey, quercia! Ori lei è roble. Anch'io sono una quercia. Tambien sei un roble. E la quercia lo guardava? E il roble lo mirava? Tu non sei una quercia. Tu non eri un roble. Passano gli anni. Passano gli anni. E questa quercia è già diventata una quercia grande. E il roble già è già diventato un roble adulto. E inizia a guardare la quercia faccia a faccia. E mira il roble cara a cara. Ehi, hey, quercia. Roble. Io roble. Anch'io sono una quercia. Io anche sono un roble. E la quercia vecchia la guarda. E il roble gli dico, lo miro. Tu non sei una quercia. Tu non eri un roble. E arriva una tempesta. Una e questa tempesta rompe tutti i rami. Rompe tira tutte le foglie. le tira, le tira E questa quercia rimane tutta così. E il roble si chiama così. Però rimane viva. Però si chiama viva. E adesso la quercia grande lo guarda. E la roble grande lo mira. Ehi hey, quercia. Oggi è roble. Adesso sì che sei una quercia. Ora è roble. Quello che Dio sta cercando non sono piantine. Quello che Dio sta cercando non sono plantitas ma sono querce che hanno passato per la prova per le difficoltà, no son roles che, la prueba, la difficoltà che sono state formate e forgiate attraverso il fuoco che attraverso il fuego, in modo che attraverso quelle querce Dio può portare avanti la sua opera, eso, sua opera. perché mi succede tutto questo? perché mi passa tutto questo? perché le prove? perché la difficoltà? perché le prove e le difficoltà? Dio ti sta te está tra te está trasvasando, Dio sta lasciando le cose che non sono buone da una parte Está quitando lo que no es bueno de un lado para hacer de ti algo mejor porque no te puede utilizar para portar avanti su plano, así como sé. Porque no te puede usar para su plan, así como eres Y quindi te deve Así que tiene que travasar. Y tiene que hacerlo otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Ora arriva il momento, Pero llega un momento che tutto questo passa. Che que tutto questo passa. E tu ti guardi dietro. E tu ti mira di attra. E vedi che non sei più la stessa persona di prima. Es que non no sei più lo stesso uomo, la stessa donna. E non sei il stesso uomo o male. Adesso sei una quercia. Adesso sei un roble. Adesso sei uno strumento per portare la gloria di Dio alle Nazioni. Adesso sei un strumento per givare la gloria di Dio alle Nazioni. Cosa sta succedendo oggi nella tua vita? Che sta passando oggi nella tua vita? C'è tempesta. Hai tempestata c'è vento hai vento però tutto va per bene per quelli che amano Dio però tutto va per il bene per quelli che amano Dio solo dobbiamo continuare a confidare in lui solo dobbiamo continuare a confidare in lui il vasaio sa quello che sta facendo e che fa la vasica sa quello che sta facendo dobbiamo solo farci lavorare solo dobbiamo lasciarci lavorare Vogliamo avere un momento per pregare? Vogliamo avere un momento per orare? Salutiamo tutte le persone che ci seguono in diretta. Salutiamo le sue cose in diretta.